Un'avvertenza per quanto riguarda uh, Google Sites che abbiamo creato nell'ambiente G Suite. Per condividere il link dovete andare in questa icona, copia il link del sito pubblicato, copia link per poterlo uh, condividere. Ora andiamo ad aprire una nuova scheda, incolliamo il link, Chi chiederà con quale account volete collegarvi, naturalmente l'account è quello di G Suite, che per noi è quello dell'organizzazione, potrebbe essere quello della scuola. Ecco, quindi... Il nostro sito pubblicato che è stato eh, condiviso. Potreste volere però creare Google Sites di fuori dell'ambiente G Suite, magari perché nella vostra scuola non è stato attivato G Suite. Potete uh, costruire uh, quindi il sito per la vostra classe andando in questi eh, nelle app di uh, Google. Vedete che io ora sono collegata col mio account normale di Gmail nelle app di Google e cercare Sites. Vi riporta uh, poi alla, al vostro site e con il più potete creare al di fuori dell'ambiente G Suite un uh, uh, sito uh, per uh, le vostre classi.